Fondazione Montepaschi ha partecipato alla Summer School per lo sviluppo sostenibile attraverso una, un intervento su educazione alla cittadinanza globale, attraverso una presentazione su School Food, che è un progetto sviluppato dalla Fondazione Montepaschi, al fine di trattare settimanalmente tematiche di importanza fondamentale come la sostenibilità, come l'agricoltura, consumo consapevole, stili di vita ed educazione alimentare al fine di apportare un cambiamento nella comunità educante composta da docenti, studenti e genitori.